ci batti sabotaggio, so. sabotaggio sabotaggio sabotaggio attentato senti altra cosa concreta finanziamento e partiti eh, e eh, io su questo ho una posizione un po' mediana perché io con, con, la, diciamo, con Renzi per capirci che dici aboliamo il finanziamento pubblico sono d'accordo sulla parte automatica del rimborso che ha fatto proliferare la politica più anche scadente Dopodiché però una forma di sostegno alla politica anche come passaggio da un modello all'altro noi la dobbiamo immaginare, il dibattito del gruppo è questo qua ma anche su questo sarebbe bello far partecipare anche voi perché è il paradosso che noi facciamo il congresso probabilmente dopo aver votato la nuova legge sul finanziamento dei partiti, io vorrei che ci fosse un'opinione di chi sta nei circoli, di chi sta nelle federazioni, di chi ci vota che ci fosse anche la possibilità di spiegarvi per esempio che quando il governo dice aboliamo il finanziamento pubblico dei partiti non dice proprio un'assoluta verità perché, se tu consenti una, una detraibilità molto forte di quanto tu versi ai partiti dalla tua dichiarazione dei redditi, è, è alla fine è un finanziamento pubblico, altrimenti ci prendiamo in giro. Lo stesso se pensi ad introdurre una piccola, eh, un po' come l'8 per 1000 per la Chiesa Cattolica, o il 5 per 1000, se metti il 2 per 1000 per i partiti fai un finanziamento pubblico. C'è molta demagogia e c'è, secondo me, invece necessità di spiegare come funzionano le cose. Noi con Gabriele Guidi che è un amico carissimo di Milano abbiamo scritto oggi una letterina al tesoriere del PD perché tra le altre cose vorremmo capire com'è com suddiviso per esempio il nostro personale, perché c'è tutto scritto, però vorremmo capire, poterlo raccontare il personale che abbiamo assunto, le consulenze il fatto che ci siano tanti che lavorano, tanti dipendenti, magari sono quelli necessari eh, però è, è interessante capire come funziona la nostra organizzazione a livello romano ma anche a livello periferico, ci sono federazioni dove non c'è neanche un dipendente, federazioni dove ce ne sono tanti, c'era la promessa di Bersani che gran parte del finanziamento pubblico, 4 anni fa quando si candidò segretario andasse ai circoli mi pare che i circoli non abbiano ricevuto quasi niente allora tutte queste cose io vorrei poterle discutere in una posizione di riforma sostanziosa e sostanziale però anche con un equilibrio rispetto al fatto che non è un caso che Grillo per un verso e Berlusconi soprattutto dall'altro siano per l'abolizione totale la cosa che non dobbiamo sembrare noi è però i difensori delle cose sbagliate perché su questa vicenda del rimborso elettorale noi, la storia è facilissima da ricostruire, perché quando Monti fece il Salva Italia, io chiesi che il PD, il PDL e tutti gli altri partiti togliessero una parte di rimborso elettorale quantomeno equivalente a quello che avevamo tolto ai pensionati, alle, ai comuni, alle regioni, era un messaggio positivo e mi risposero che invece da tutto bene. Dopo tre mesi, vi ricordate, sotto la spinta l'indignazione in popolare, i rimborsi, quelli automatici, sono stati dimezzati, che non è però un bel modo di lavorare, perché o servivano prima o se no dimezzarli a eh, allora è troppo poco, Allora togliamoli del tutto. E guardate che lì c'è stato un problema perché per anni non erano rendicontati verso nessuno, non eravamo tenuti i partiti a dare spiegazioni. Quindi su questi temi, con molta serietà, spiegando cosa si fa dei soldi pubblici e privati. Io spero che il PD sia il più innovativo tra i partiti. Tenete conto che già lo è, ricordiamolo, perché il PD è l'unico partito che pubblica i bilanci. Però, per esempio, potrebbe avere un po' di... Eh, no, scusate, che pubblica i bilanci con la revisione, insomma, per essere chiaro, no, perché anche gli ha certificati. C'è però da essere coraggiosi su un punto che a me mi appassiona moltissimo. Io sono per l'abolizione o per la moral suasion, perché siano abolite tutte le fondazioni del PD che sono di ogni singolo leader perché su quelle non si capisce come funzionino cioè si capisce allora io preferirei, io la proposta che ho fatto a Fabrizio Barca è facciamo una fondazione che non sia di quel genere lì la facciamo di tutto il PD che si mette, che fa a un core business studiare fare studiare le persone, i nostri ragazzi, magari fare insegnare ai nostri ragazzi, dare la possibilità che ci sia un luogo separato dalla segreteria che non deve commentare la dichiarazione della sera prima di qualcun altro, ma che progetta su alcuni temi che scegliamo insieme il nostro futuro. Allora, se facciamo una cosa del genere e possiamo dire, anche pensando ad eh, episodi recenti, che noi non abbiamo una banca, pensate che bene, non facciamo un altro mestiere nella vita rispetto a quello della gestione del potere almeno quando riguarda l'attività politica quando saremo al governo con il potere troveremo una misura, una razionalità questo è il punto che è mancato spesso, però quando facciamo il PD il PD è un'associazione di donne e di uomini liberi in tutti i sensi bel messaggio dai, che Beh, funziona. e dobbiamo essere liberi di essere trasparenti fino in fondo che è quello l'altro aspetto senti prima di dare la parola a qualche domanda dal pubblico io ti leggo dei nomi e dei cognomi e tu mi dai un aggettivo non un voto è un aggettivo Enrico Letta questo è facile fighetto perché lui l'ha detto facciamo uno a uno Guglielmo Epifani Gli voglio è... un è aggettivo fantastico. è fantastico no davvero cioè, perché resiste eh? ha messo un mese a fare la segreteria un mese, 14 correnti ha messo dentro, ha trovato anche un fioroniano giovane che è come il Gronchi rosa, cioè l'ha <ride> dovuto selezionare petalo per petalo, poi ci ha messo altri, un altro mese a fare le regole, che tu ti diciamo? Ma va bene, quelle che ci decidono. I nostri elettori sono più intelligenti di noi, sono loro che scelgono se ci vuole un premier, un segretario, se vuole l'intellettuale, quello che è forte in TV, quello che è stanco, quello che è... non lo so. scelgono loro. Il bello del congresso è che no le regole stanno discutendo ancora, sono passati tre mesi per cui li voglio bene però insomma andiamo un po di... avanti Guglielmo, ben trovato Guglielmo è qui dietro di me, adesso mm. le prendo Matteo Renzi aggettivo Matteo Renzi, per me è un amico Matteo eh, siamo diversi però, dovete farvene una ragione cioè io capisco che sia... molti dicono ah, perché non fate le cose insieme, le facciamo insieme però prima ci confrontiamo no, perché c'è questa, no, la mozione Litfiba l'hanno chiamata <ride> rimettetevi insieme No, come la canzone di Elio. Dopodiché quando i FIBA si sono messi insieme non è che è andata benissimo, per cui ognuno suoni la sua canzone e poi alla fine del congresso, a seconda di come sarà andato questo congresso, discuteremo perché siamo nello stesso partito. Pierluigi è... Bersani. Eh, Pierluigi Bersani, non lo so, a me viene in mente un po' malinconico, ma non è lui, è eh, il pensiero che ho rispetto a quello che avremmo potuto fare per errori suoi, nostri, eh, cioè, però davvero io ridendo dico sempre, poi non prendetela la lettera perché sennò dopo scrivono che mi ritiro, però in questo partito conviene arrivare ai secondi fare i vice segretari, provate a pensarci perché i segretari soffrono, devono dimettersi. No, però invece i vice hanno Diventano più colpe. Diventano premier. Ma non solo, però insomma a fare una vita più serena. A me dispiace per Bersani, perché dall'idolatria, siamo passati. dal bettolismo, che era una filosofia di vita, siamo passati a dargli tutte le colpe. C'era anche qualcun altro intorno a lui, eh, quando andavamo a fare... Eh no, perché sennò io non sono mai stato... Io non sono mai stato bersagnano, lo sapete, non sono mai stato vicinissimo a lui, alle cose che faceva e diceva, però con lui nel corso degli anni si erano costruite anche delle ipotesi di lavoro e lui una volta disse eh, una cosa molto bella in direzione nazionale, che anche le minoranze in un grande partito potevano diventare maggioranze, che secondo me questa cosa bisognerebbe rispiegarla perché... No, perché guardate che è così, il pluralismo è questa cosa, è il fatto che tu quelli che la pensano diversamente li devi, devi comprendere, li devi capire perché la pensano diversamente, che ti fanno diventare più forte tutta l'organizzazione e questa idea del pluralismo nel nostro, nel nostro ordinamento c'è, nella nostra idea della Costituzione ma della nostra forma repubblicana, ragazzi se no... Facciamo la pacificazione, addirittura quest'estate avevano proposto la fecondazione con il PDL che mi sembra anche un po' hard, io voglio dirlo, cioè nella vita vorrei fare dell'altro, passo le serate con una birretta davanti alla tv piuttosto che fecondarmi col PDL, cioè preferisco un dibattito sulle differenze con Cooper Lerenzi senza essere polemici, si discute, è il bello della politica, vince qualcuno, gli altri un po' mugugnano ma fanno la loro parte, funziona così, non so di che cosa ci sia di strano. oltre Ultimo aggettivo, Giorgio Napolitano. Eh, Giorgio Napolitano, io ho un rapporto difficile. Occhio cui... che c'è il penale qua. Eh. No, non ma infatti non sto dando aggettivi, però, però secondo me la sua è una posizione autorevolissima e fortissima, ma è una posizione per me molto pericolosa per la politica italiana. Io la dico così, eh, non scrivete che è pericoloso, è pericoloso un'idea per la quale noi dobbiamo essere sempre... Pensate, dobbiamo prendere quelli più moderati del PD con quelli più moderati del PDL, tenerli su, fare due anni, magari tre, quattro di larghe intese. Io ho un'idea della politica, capisco tutto, ma se la realtà è così radicale, ed è questo il motivo della mia critica e del fatto che io ci veda un pericolo, se la realtà è così radicale ci sono due cose da fare che non sono fare la pacificazione con il PDL perché una volta che mi sono pacificato con Gasparri voi state male ancora e le persone che sono incazzate lo sono ancora di più, la pacificazione deve essere fatta con gli elettori, con chi sta male, con chi ha un'impresa, dobbiamo renderci più come dire, comprensibili e apprezzabili da questi soggetti e la seconda cosa e lo dico perché lo credo dal primo giorno di questa vicenda e che se la realtà è così davvero emergenziale, perché tra l'altro su questo, anche su questo, l'informazione non è chiara, perché un giorno il paese ha lo sfascio, il giorno dopo c'è la ripresa, la l'IMU è, va benissimo, poi lì non ci sono i soldi per l'IMU. Però dico se il paese è davvero nell'emergenza e noi lo vediamo come emergenza sociale. Allora forse ci vorrebbe un accordo sulle riforme strutturali per dare alle persone la possibilità di scegliersi un governo che venga eletto con il vostro voto e parlamentari che voi conosciate, però poi si debba scegliere tra opzioni diverse perché altrimenti la scelta compromissoria è a ribasso, guardate che è a ribasso quasi sempre, ma è naturale che sia così è al ribasso e non risolviamo i problemi, non affrontiamo la radicalità, insomma per essere realisti bisogna essere un po' più radicali e un po' più coraggiosi e vi faccio un ultimo esempio, quando prima mi si chiedeva del Movimento 5 Stelle che speculare a Napolitano, infatti loro dicono delle cose tremende no? cioè, è, ed è una specie di polarizzazione però sono anche loro che hanno preso 8 milioni di voti perché le persone stanno male, in questo, ma non perché stanno male di testa, perché stanno male socialmente, perché hanno rivendicazioni fortissime verso la politica che non ha funzionato. E tu quegli 8 milioni di voti lì, se li prendessimo noi questa sera, fondiamo un movimento, facciamo 8 milioni di voti, io mi sarei sentito una responsabilità micidiale addosso, di spendermeli per fare oltre al disegno, al disegno di casaleggio che nel 2050 c'è Gaia, la democrazia senza re, tutte cose col gatto, la spectre, no? cioè, l'astronave, tutto bellissimo, però noi gentilmente avremmo un'urgenza adesso, hai presi i voti per questa legislatura, non per il prossimo millennio, quella roba lì è un altro tipo di riserva. Abbiamo giusto dieci minuti, altrimenti. Poi il segretario viene e ci sfratta. Quindi un paio di domande dal pubblico e poi ti congediamo, diciamo. Sì, abbiamo una signora qui. Io volevo... Io, volevo... io volevo fare domanda su Renzi. Renzi si è presentato alle primarie con bersagni senza simbolo del PD. Hm? Come può uno... Non così... È una bella posizione davanti alla cassa, eh? No, Cosa vuol dire? No, siamo, no. Siamo tanti, va possiamo... bene. E seconda, Renzi saprà governare? Lui non è capace di stare con nessuno. Immaginate, con il suo linguaggio, Rotomator e, e altre cose, Rotamare, tutte queste cose. Lui va all'estero e dice così? Come si dice di fronte a domande di questo tipo, raccogliamone altre e poi rispondo a tutte, perché... Io non posso rispondere a tutte le serie di Renzi, oltretutto si candida, viene anche lui qua e fatta lui, cioè, ma veramente perché... Il motivo per cui non sto con Renzi l'ho spiegato prima. Certo, che secondo me la sua proposta e il suo atteggiamento ha dei limiti, altrimenti saremmo insieme avremmo già fatto un sacco di cose diverse. Punto. Però è anche un po' scivoloso che io debba commentare gli altri. Credetemi, è un po' imbarazzante. insomma. Io gli auguro in bocca al lupo a tutti. Gianni Cuperlo, addirittura io lo conosco da prima di che conoscessi Renzi. Sono veramente affezionato a lui, però insomma, se fossi cuperliano, non sarei qua. Secondo me i più pericolosi sono i Pittellosi che sono infingardi e potrebbero vincere il congresso, una sorpresa, lo dico perché anche Gianni Pittella è un amico, per cui mettiamola qui. Se vi non vi piace Renzi non lo votate, c'è Civati che è una garanzia. per tutti. Si è messo comodo ed è pericoloso. Eh? Ciao, mi chiamo Lorenzo, vengo dal circolo Gino Giugni di Affori, vengo da vicino però mi piacerebbe andare lontano, però faccio un, un passo indietro di, un, di qualche tempo. I 101, i famosi 101, la mia domanda è, eh, di fronte, dopo quello che è successo, Bersani con grande dignità e con grande rispetto si è, si è dimesso, veramente l'unico che l'ha fatto, io ho grande ammirazione per lui, tra l'altro sono ho fatto la campagna per lui durante le primarie la domanda è ma perché non si sono chiuse le porte e non sono saltati fuori i nomi di quei 101 perché è da contestare una mancanza di grinta di qualcosa da parte di Pierluigi il fatto di non aver fatto quell'atto qualcuno addirittura ha addirittura detto l'hanno obbligato a quel gesto perché aveva qualche scheletro nell'armadio e qui siamo nella lettura dietrologica più grande però il tema dei 101 deve rimanere caldo sei d'accordo? allora sono d'accordissimo in realtà io prima ho raccontato quei giorni dal mio punto di vista dandone una rappresentazione razionale ma lì eravamo fuori dalla grazia di Dio dalla rabbia anche dal fatto, dal fatto per esempio che quando ci si propose Marini in molti diciamo che non andava bene, ma lo dicemmo al gruppo e lo dissero quasi tutti, io intervenni per nono dicendo guardate che non lo vota nessuno dei candidati alle primarie oltre a Bersani, fermiamoci, no? non è venuta bene questa indicazione, non bruciamo Marini, io feci questo intervento, lo potete far raccontare anche da altri colleghi. Dissi, guardate, che c'è, secondo me il candidato deve essere Prodi. Dissi lì, però prendiamo in considerazione Rodotà, gestiamola politicamente prima di andare a sbattere. Lì c'era Renzi, Vendola, l'ha pupato anche Tabaci. Quando Tabaci ha detto che non votava Marini, io ho aperto anche una riflessione storico-politica, cioè voglio dire, ho detto l'hanno compromesso i marxisti per Tabaci. Ormai non è più lui, no? allora lì ci si doveva fermare. Ma su Prodi, guardate che il disegno era veramente. Strutturato e criminale dal punto di vista politico, perché noi abbiamo fatto fuori Prodi, Bersani immediatamente e Vendola quella sera uscì dalla Camera dicendo: Rifaccio il cantiere della sinistra, no? che lui ha, ogni tanto bisogna tenerlo fermo perché c'è sta cosa che fa i cantieri, no? le fabbriche. e Invece doveva rimanere lì anche lui. L'errore è stato non trovarci tutti al Capranica, ci dovevamo chiudere dentro. E di, invece di litigare perché poi lì c'è stata una mezza rissa, insomma, tutti si accusavano di non aver votato nessuno, però lì ci si doveva veramente fermare, invece la sera stessa ed è il motivo per cui dicevo prima che secondo me ci siamo messi su una china scivolosa, noi eravamo già da napolitano a chiedere a un Presidente di 90 anni di fare ancora il Presidente perché noi non eravamo capaci, quindi io alla tua risposta dico sì e posso dirla in questi termini, che sono contento che con me di 101 non ci sarà nessuno, perché col fatto che io sono, col fatto che io sono considerato quello più strano io posso garantire che tutti quelli che con me faranno la campagna congressuale con quella cosa lì non hanno neanche anche perché io mi sono battuto per Prodi di cui sono felice, ho letto che no, mi ritiene anche lui amico, insomma ho letto una cosa del genere sono proprio felice, non, non lo considero un endorsement lo considero il fatto che come dicevo all'inizio di questa serata Prodi deve avere la tessera numero uno del nuovo PD perché altrimenti non la recuperiamo più da ultimo da ultimo io vorrei che poi ci dicessimo le cose in faccia perché guardate che questo pensate a una cosa adesso io non voglio fare il massimalista ma se cade il governo e si va a votare perché Grillo non vuole votare Berlusconi convince i suoi a resistere alle sirene nel senso quello delle sirene mitologiche non delle sirene che potrete vedi come siete giustizialisti subito no ma voglio dire se si va a votare immediatamente noi ricandidiamo questi cioè quelli come me che hanno votato forse no non hanno neanche detto cosa avevano votato No, Non mio, eh, sto parlando dei parlamentari della Repubblica, dei grandi elettori. Eh, guardate che è scivolosa questa cosa. Allora, Anche su questo apriamo una riflessione, ricostruiamo quelli, i bivi che abbiamo sbagliato secondo me, no? rispetto ai quali abbiamo preso una direzione piuttosto che un'altra questo è un dibattito congressuale abbiamo parlato dei soldi, abbiamo parlato della politica, abbiamo parlato delle responsabilità, della coerenza abbiamo chiesto quali sono i tempi chiedetelo anche agli altri candidati, quanto deve durare il governo Letta fino al 2015 la legislatura o troviamo una via d'uscita dignitosa ma un po' più ristretta nel, no? nel senso cronologico sul lavoro, perché un signore giustamente un compagno dice, non hai parlato di lavoro, Ci sono anche notizie positive perché su alcune cose siamo d'accordo tutti per esempio e vi faccio due esempi che riguardano sia il fisco che il contratto che la possibilità di avere un reddito minimo che è una questione che hanno affrontato anche loro in regione ma insomma se Renzi prima c'era il chino Renzi adesso è passato su Tito Boeri io Tito Boeri ho il poster in camera per cui no, se siamo d'accordo su Tito Boeri il contratto unico che dà più come dire, sicurezza e certezza nel corso degli anni, dei mesi a chi ha un contratto a tempo determinato se siamo d'accordo su questa cosa ma diciamola di già ci troviamo con Renzi con Cooper e Pitella e quella è una posizione del PD la spendiamo subito, che è una cosa avanzata senza essere, come dire, spropocontro lo statuto dei lavoratori per capirci vi faccio un secondo esempio, se noi ci prendiamo l'impegno nella carta di addirittura nella prima edizione della carta di c'era scritto patrimoniale, poi ci spaventiamo sempre dalla nostra ombra, ma noi l'avevamo detta una cosa, fermi che finisco il ragionamento, noi l'avevamo detto seriamente, avevamo detto mettiamo una tassa sul patrimonio che poi si è, no, è diventata l'Imu, che poteva anche riguardare altre forme di come dire, patrimoniali, appunto non solo la casa, e però abbassiamo le tasse sul lavoro, è per quello che siamo io sono arrabbiato sull'IMU, perché tu non puoi fare esattamente il contrario di quello della tua proposta più importante, ma io sono sicuro che su questa cosa chi si candia alla segreteria ha un impegno con voi e tra di noi lo, lo può prendere. Quindi è il secondo esempio e questo è, serve per abbassare le tasse sul lavoro, per fare un'altra cosa straordinaria che se tu hai abbassato anche solo di un punto l'IRPEF o due, dopo gliene vai a chiedere su, picchi sull'evasione per restituirgliene ancora, Tieni, cerchi di tenere la spesa pubblica nostra, gli investimenti li fai fare eventualmente all'Europa, adesso non c'è tempo di parlare anche di questo, però insomma in Europa non è che possiamo andare lì con le pattine come si dice a Milano, no? perché noi abbiamo fatto dei sacrifici micidiali, siamo qua insieme ai paesi dell'area mediterranea che hanno... Fatto più sacrifici allora avevamo peccato tanto, ma forse. No, adesso siamo da premiare perché se no non ci siamo capiti. Non è che se uno fa tante cose buone, chiaro che deve recuperare tanto, però dagli uno stimolo, dagli una mano. Invece siamo lì a dire: ci ha dato 5 euro la Merkel. Vai fortissima, è andata bene sta settimana. Insomma, non è che così che si cambia le cose, però dicevo. Se tieni la spesa pubblica a regime, anzi cerchi di, di farne fuori un po' di spesa improduttiva e tu recuperi dall'evasione, puoi riabbassare ancora le tasse. Questo è il segnale sul lavoro, però non sulle cose che non ci interessano in questo momento. Ultimissimo esempio e poi chiudo su questo, su questo punto. Ed è anche questo un tema da campagna elettorale. Voi vi ricordate Grillo fece questa parte pesante sul reddito di cittadinanza e disse, siccome lui deve sempre poi esagerare, disse che dava a tutti gli italiani 1000 euro, che costa un badalucco di soldi che in questo momento non abbiamo, per cui è giusto rispondere che è una cosa sbagliata da proporre. Però lo strumento in sé del reddito minimo nelle forme del reddito di inserimento, dell'ammortizzatore, del sussidio, come dire, d'articolare perché sia per tutti, non solo per chi ha un lavoro a tempo indeterminato e stia in una media e grande impresa, perché di questo si tratta. Il motivo era giusto e sapete qual è la cosa incredibile? Che in Europa ce l'hanno tutti. Allora, per finire e riprendere la questione europea, se noi andassimo in Europa basta, basta, il tempo, è finito, il tempo è finito la Merkel la Merkel Pitella, sa Pitella, che c'è che... un'alleanza civati Steinbrück e l'Espede vince, vince le elezioni però per finire se, se noi andassimo in Europa a dire non vogliamo sconti non vogliamo regali però se abbiamo bisogno di un ammortizzatore o di una forma appunto universale di sussidio al reddito forse ce la date senza contarcela nelle famose regole che ci siamo dati No? Da, dal 3% al fiscal compact e tutto il resto degli impegni, potrebbe essere un discorso di offensiva vera politica e magari tiriamo su anche gli spagnoli, i francesi, facciamo un ragionamento e una campagna elettorale per l'Europea piena di significato. Ecco, io su queste cose vorrei che discutessimo. Stasera c'è Pifani a cui faccio gli auguri di durare ancora poco perché poi ci sarà il congresso. No, gli voglio bene e poi andiamo tutti a votare, anche a mangiare, credo. Beh, grazie